US Open 2017, dei 1, in campo Giannessi, Fabiano e Lorenzi. Tre italiani in campo, tre italiani a caccia di un pass per il secondo turno. Giannessi, Fabiano e Lorenzi alla prova US Open, teatro prestigioso, partite sulla carta di difficile soluzione. Alessandro Giannessi sbarca a New York senza un apprendistato sul cemento. Di recente, infatti, semifinale ad Umago, challenger di Cortina e qualificazioni a Kitzbuell, il tutto rigorosamente su terra, la superficie preferita. In croce a Gulbis, indecifrabile talento. Non certo scintillante il cammino dell'Ettone, fermato da Jodzny a Cincinnati e da Fuchsovix a Winston Salem. Resta però difficile immaginare una sua caduta. Secondo match sul campo N.8 Thomas Fabiano attende invece John Patrick Smith. Per l'australiano. Buon percorso di qualificazione a Cincinnati. Disco rosso al primo turno con Gasquet. Esiste un precedente tra i due, al Challenger di Tiburon nel 2014. 61-64 Smith nell'occasione. Fabiano ha invece in baccheca il secondo turno a Cincinnati, rientro da LL dopo il forfeit di Roger Federer, by desordio e sconfitta con Kascianov, e la sconfitta al via a Winston-Salem con Edmund. Vale il discorso fatto per Giannessi. Sul veloce è certamente costretto ad un atteggiamento difensivo. L'avversario non è di prima fascia, lecito sperare. Quarto match sul campo 14. Paolo trova il portoghese lunga punto lunga.Sousa. Non un passato confortante, tre partite e tre sconfitte per l'azzurro, battuto in stagione a Kitzbuhel 61 al terzo. A Winston Salem, secondo turno per Lorenzi, fermato dal giovane americano Fritz con doppio T break. Non ha colpi risolutivi, deve quindi affidarsi al suo spirito di sacrificio. Lunghe rincorse, una tenace resistenza. Sousa, due tiace incinnati, KO con Sugita, male a Winston Salem, non è ostacolo senza soluzione, tutt'altro. L'incontro appare in equilibrio, giocano in un giardino che non amano. Terzo match sul campo n.11.